Grazie Presidente. Se questo ordine del giorno fosse stato improntato eh, indicando magari delle azioni che si potevano fare per eh, contrastare le dipendenze tutte, magari lo avremmo anche potuto approvare. Quello che io non arrivo a capire è come mai si vuole ossinare a chiedere di eh, mantenere aperta l'Agenzia Capitolina delle Tossicodipendenze quando... Già in aula abbiamo votato una mozione che tra l'altro è la mia prima firma per chiederne la, eh, la chiusura e per chiedere di reinternalizzare il servizio. Oltretutto, oltretutto io non capisco a questo punto la differenza quale sia, visto che i dipendenti sono gli stessi dipendenti di Roma Capitale che, andranno, che svolgevano le mansioni lì e andranno a svolgere ad occuparsi degli stessi temi. Eh, all'interno del dipartimento peraltro noi abbiamo chiesto anche eh, nell'ultima commissione di rinforzare le unità eh, lavorative che eh, andranno a, a, a confluire in questo, in questo ufficio particolare e peraltro queste unità eh, lavorative non ci occuperanno. Semplicemente delle tossicodipendenze, ma di tutte le, le, tos, le dipendenze dell'alcol, le droghe, eh, le dipendenze dai videogiochi, le ludopatie, tutta una serie di. e anche le, le dipendenze incrociate e cumulate. Quindi io non, non arrivo a capire questa eh, ostinazione nel voler continuare con un qualcosa che questa amministrazione ha già deciso di cambiare. Poi sui contenuti. E sui progetti e sulle azioni che dovrà intraprendere questo ufficio come al solito per qualsiasi eh, diciamo, tema come sempre siamo disponibili ad affrontarlo siamo disponibili anche a farci commissioni come peraltro ha eh, citato anche il consigliere De Priamo abbiamo già fatto una commissione per chiedere lo stato di attuazione di questa eh, mozione e c'è stato detto dagli uffici e dagli assessorati che si è addirittura da vivo con la delibera per la chiusura e l'istituzione dell'ufficio, quindi a me sembra un po' un, eh, un controsenso questo ordine del giorno, noi lo voteremo convintamente no, grazie.